...puntuale relazione, anzitutto ci tengo naturalmente a esprimere vicinanza ai cittadini alluvionati colpiti e lodi non formali alla protezione civile. Chiaro è che l'esigenza espressa anche dalla Commissione Ambiente è quella di fare un approfondimento di tipo compiuto eh, per capire esattamente che cosa eh, anche ha, ha funzionato male perché non è andato tutto bene e non è sempre solo colpa dello Stato, eh, per evitare che certe scene si ripetano a ogni inverno, eh, naturalmente questo approfondimento non lo si può fare in 27 minuti di relazione in aula, lo dico perché questa Informativa è stata fatta ai sensi dell'articolo 75 del regolamento che però prevede, ehm, prevede sì eh, la possibilità di venire in aula a relazionare ma previa eh, approfondimento fatto in, nella commissione referente competente e questa richiesta c'è è agli atti, e è stata fatta da tutte le eh, minoranze, quindi rispettare anche certi passaggi sarebbe opportuno, lo dico anche per il futuro. Eh, personalmente non mi impicco eh, alle procedure, però alcune cose eh, vanno chiaramente dette, intanto eh, io sarei anche un po' stanca di sentire parlare sempre di eventi straordinari, ogni volta ci ritroviamo qui, a parlare sempre di questo, è chiaro che non può essere una giustificazione, anche per manchevolezze eh, di, di tipo diciamo, politico istituzionale. Partiamo da quelle che io ho individuato come criticità anche specific specifiche legate a quanto accaduto. Intanto partiamo dal mancato collaudo delle casse di espansione. Questo credo sia il tema dei temi. Ehm, dico delle perché eh, ci sono due casse non collaudate, quella in linea e quella secondaria, dove le paratoie sullo sbaramento della cassa in linea non sono state chiuse completamente come avrebbero dovuto. Mi pare che nella relazione di questo non si sia fatto cenno. Eh, e, nonostante le dichiarazioni che sono state ripetute anche oggi da parte sua, la capienza della cassa in linea non mi pare sia stata completamente sfruttata. Ci sono foto che, che dimostrano che mancassero, mancassero almeno ancora due metri dal margine. Non parliamo poi della cassa di espansione secondaria che è rimasta completamente e inutilmente aggiungerei eh, asciutta per un totale di anzi per un volume totale di 32 milioni di metri cubi di acqua di cui 16 o 17 utilizzati. Lo dico perché la completa chiusura delle paratoie avrebbe consentito intanto di agevolare ancora di più i lavori di chiusura della breccia che si era aperta, ma soprattutto di evitare eh, completamente la, la rottura a valle e di contenere i danni. Quindi io quando sento parlare di ristori, davanti a quello che si poteva fare e non si è fatto, non posso essere contenta se sull'altro piatto della bilancia c'era la possibilità che quei danni non si verificassero proprio o fossero più contenuti. Ricordo, se non vado errata, che Errani, proprio Errani nel 2014, fece quello che oggi nessuno si è assunto la responsabilità di fare, ovvero chiudere completamente quelle paratoie. Quindi chiedo all'assessora, nonché presidente di Aipo, perché lei è anche la presidente di Aipo, perché quei collaudi non sono stati fatti. Si parla di un'opera terminata nel 2014 e dal 2014 ad oggi le occasioni per farlo non sono certamente mancate e le chiedo se corrisponde al vero che per adeguare quei manufatti e quelle paratoie per fare il collaudio si sia speso un milione di euro. Poi io sono, eh, mi fa piacere che venga fatto questo audit di cui si parlava per capire quali sono state le cause della, la, della rottura, però Assessore da parte sua io vorrei sapere perché nessuno né lei come assessora né lei in, in qualità di Presidente di AIPO ha dato appunto l'input di, chi di chiudere queste eh, paratoie come fu fatto nel 2014. Poi in questi giorni abbiamo letto un'intervista del direttore di AIPO eh, che ci racconta che anche questa volta purtroppo Istrici, Tassi e Volpe, Volpi potrebbero essere, potrebbero essere stati coinvolti eh, e che eh, si riproducono, aggiunge addirittura senza limiti e che essendo anche animali protetti Aipo non può nemmeno ucciderli o chiuderli dentro alle tane. Allora Assessore le chiedo proprio in qualità di Aipo se le risulta invece che a fronte di un monitoraggio puntuale svolto dalla protezione civile i tempi di Aipo nell'intervenire per chiudere le tane e, e, e non gli animali nelle tane come dichiarato in questa intervista vorrei sperare siano talmente lunghi da vanificare il monitoraggio stesso. Quindi io mi chiedo se la colpa è degli animali che in quell'età fane si riparano o di chi invece dovrebbe vigilare e fare manutenzione e non la fa. Lo dico perché oltre alla logica dello sparare, cacciare, uccidere gli animali esiste anche un tema fondamentale che è quello della prevenzione. E sempre in questi giorni abbiamo letto di un'intervista del professor Orlandini che in questi giorni ha spiegato che l'Università di Modena è in possesso di un modello statistico-matematico per prevenire le rotte arginali e i costi che questi disastri eh, generano. Anche stamattina si legge invece dell'Università di Parma che aveva elaborato addirittura eh, aveva mh, depositato un elaborato al comune di Donantola eh, e che avrebbe previsto quello che poi è eh, accaduto. Quindi le chiedo se eh, perché non c'è o se ci sarà eh, e io credo sia necessario che ci sia e su questo io oggi non ho voluto presentare eh, e chiedere di inserire all'ordine del giorno di questa seduta un oggetto, una risoluzione urgente, potevo Chiedo, farlo… Scusate un po' di silenzio in aula perché abbiamo difficoltà ad ascoltare, grazie. Potevo farlo esattamente come è stata chiesta questa informativa, non l'ho fatto, spero però che ci siano i margini di discussione almeno in, in commissione eh, quindi, se c'è questa volontà di collaborare appunto con eh, l'università eh, non mi è piaciuta anche la dichiarazione mh, fatta dalla Presidente della Protezione Civile in, perché a un certo momento ha dichiarato in un passaggio che non si possono preventivare appunto cedimenti di un argine. Eh, questi studi, però, ci dimostrano eh, che non è così. Quindi, a maggior ragione. Io credo e auspico che sia necessario anche attivare collaborazione appunto con chi ha gli strumenti per prevenire eh, questo tipo di danni. Sempre il direttore di AIP in questa intervista accenna finalmente anche ai cambiamenti climatici che rendono eh, difficile la prevenzione. È un'osservazione che io condivido totalmente naturalmente e allora a questo proposito ehm, vorrei elencare alcuni dati presi dal report di Ispra 2020 sul consumo di suolo dove ci dice che gli incrementi maggiori indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell'ultimo anno sono avvenuti nelle regioni Veneto, Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna, più 404 ettari nell'ultimo anno. Non va meglio per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato nelle aree a pericolosità idraulica, che per noi è superiore al 10% per, per esempio nelle aree a pericolosità media e in termini assoluti a livello nazionale nell'ultimo anno 621 ettari sono stati artificializzati in aree a pericolosità media, di cui 325 solo in Emilia-Romagna, a seguire gli 81 della Toscana gli altri sono tutti inferiori. Quindi mi piacerebbe anche una considerazione di tipo politico su questo e sulla legge 24 del 2017, che si proponeva a parole di contenere il consumo di suolo e invece da questi dati sembra così eh, non essere. È una legge da noi molto criticata e che eh, dal mio punto di vista prevederebbe eh, una modifica. E la risposta naturalmente non può essere che adesso piantiamo 4, mettiamo a dimora 4 milioni e mezzo di alberi, tra l'altro iniziativa che noi supportiamo con i dovuti correttivi, come ho già, avuto, ho già avuto modo di dire durante un question time, ma naturalmente non può essere questa la risposta ai dati eh, citati. Naturalmente le risparmio eh, anche per economicità dei lavori, la eh, nostra posizione appunto sui cambiamenti climatici, che è nota e ovviamente ha a che fare con scelte radicali che questa regione deve avere il coraggio di fare, perché non si può sempre dire che dobbiamo intervenire in emergenza, che questi sono, sono eventi emergenziali. La prevenzione e le scelte politiche sono fondamentali in questo senso. Quindi la cosa anche per avere un tono diciamo, anche propositivo. Ciò che ritengo utile sia, è ehm, fissare anche obiettivi che siano misurabili, misurabili come lo è il consumo di suolo. Quindi in questi cinque anni abbiamo, avete la possibilità di fissare appunto degli obiettivi che vadano nel senso da me auspicato e, e che spero sia come dire, un aspicio condiviso anche dall'assemblea legislativa tutta per capire esattamente e in che direzione volete portare questa nave che è la nostra regione. Grazie.